Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Quello che hai appena ascoltato è il riff che adesso andiamo a imparare. È contenuto nel mio metodo avanzato per lo slap, quello verde. Eh, oppure nello slap cartaceo comunque è nella seconda parte quelli, fa parte di quelli più avanzati eh, qual è la difficoltà di questo groove? è il distinguere la parte in slap dalla parte suonata con le dita tra l'altro facendo anche uno smanicamento quindi nella parte più acuta eh, andiamo a vedere la prima parte poi vediamo come passare nel secondo allora partiamo è un brano in sol Partiamo con il Sol grave e poi quello strappato. Quello strappato, se guardi nella partitura, ha il puntino sopra, che significa staccato. Quindi così, anziché così. Poi, andando avanti, abbiamo un Si bemolle acuto strappato, quindi con il pluck. Qua fai attenzione perché verrebbe da suonare il Si sua ottava sotto mentre invece nella partitura viene scritto un si naturale quindi io strappato faccio un si bemolle col thumb di un ottavo più legatura un ottavo quindi di un quarto e quindi risulta poi in, in levare. si naturale poi passo col dito 1 scivolo sul tasto 3 sul do naturale anche qua ho un ottavo con legatura sull'altro ottavo cade in, in battere della seconda battuta e poi andiamo a fare uno strappato di do acuto te lo faccio tutto più lento sol, si bemolle, do, sol, sol, si bemolle, si naturale, do e questa è la parte in slap, un po' difficile perché comunque ha delle parti in levare e quindi non è, non è comunque semplicissima. Ehm, soprattutto poi quando si va in velocità, io questo consiglio a 140 bpm. Ehm, nella seconda parte abbiamo dato il Do strappato, scendiamo giù con la mano e qua la difficoltà viene nella mano destra perché mentre prima io ce l'ho comunque ancorata o pronta per fare thumb and pluck, quando vado a fare la parte suonata con le dita devo cambiare la mia angolazione del polso devo spostare o comunque trovare un modo mio o tuo per arrangiarti per passare al, al movimento con le dita allora qua io consiglio anche una diteggiatura che però è soltanto un consiglio si può fare in tantissimi modi dobbiamo andare dal sol alla e qua lo facciamo col dito eh, 4 quindi col mignolo 12 14 come tasti poi andiamo a prendere il Sol, Fa, quindi qua attenzione c'è un allargamento, 14, tasto 12 Sol, tasto 10 Fa. Qua eh, dopo il Sol Fa, poi prendiamo il Re, qua io lo consiglio con l'anulare, quindi prima io lo, lo consigliavo col medio, però potevo anche già farlo con l'anulare, un po' più scomodo. Comunque la frasettina è questa, attenzione all'ultimo MRON alla fine tra il FA e Sol. Questo. Quindi un solo tocco di mano destra, due note. La diteggiatura qua è, è, comunque, è comunque variabile. Eh, attenzione anche alla prima... A questo slide qua che viene segnato con 4-4 con quella notina che ti trovi nella partitura qua, quindi io il battere devo comunque andare sulla nota la eh, Questo sol d'appoggio che poi potrebbe anche essere più lungo perché io arrivo da. Dalla dal do qua quindi posso anche iniziare a strisciarlo prima volendo l'importante è che sul battere eh, vado a cadere sul battere del secondo quarto vado a cadere eh, sulla nota la il battere la la ok deve essere qua il battere eh, quindi proviamo a farlo a farlo lento vedere un attimo il passaggio Okay, quindi c'è questo passaggio eh, qua che devi provare un po' di volte mentre smanichi cambiare anche l'impostazione della mano destra non è facilissima infatti questo è il metodo advanced dello slap eh, seconda frasettina eh, in, eh, quindi battuta 3 inizia come l'altra è uguale alla prima Uh, e poi invece nella quarta battuta va a finire in un una maniera diversa, sempre con le dita ma leggermente più su. Uh, qua la frasetta mm -hmm. deve essere mm -hmm. prendere il mm -hmm. Mi allo stesso modo eh, di come abbiamo preso Sol A, mm -hmm. solo che qua andiamo a Re Mi, mm -hmm. quindi col dito 3, tasto 7 che va sul 9 torniamo indietro uh, re do si re su questo re Andiamo a fare eh, questa, questo vibrato. Il vibrato deve essere molto leggero con il dito e lo puoi fare o col tasto prima o col tasto dopo, non avendo un fretless o un contrabbasso eh, in cui poteva essere un po' più stretto. Qua dobbiamo farlo più largo perché deve passare da un tasto all'altro in maniera molto veloce lo puoi fare o con la, il semitono superiore o con il semitono inferiore ok? se non ti viene bene, eh, falla normale o al limite puoi farci un po' di, un po di bending però non è eh, estremamente necessario proviamo a farlo un pochettino lento eh, insieme solo questo secondo groove quindi terza battuta e quarta battuta Um. Um. ecco la cosa un pochettino più facile rispetto al primo è che qua abbiamo un ottavo per poter spostare dopo aver suonato il do strappato un um, infatti te l'ho sempre contato anche a voce um. eh, quindi abbiamo questo ottavo in cui possiamo muoverci eh, mentre invece nel primo dovevamo, avevamo più strada e dovevamo muoverci più in fretta quindi la difficoltà qua quale può essere? che ci viene da mangiarci questo ottavo e quindi porteremo la frase in avanti e non andrebbe bene ok, spero, penso di averti detto più o meno tutto eh, fammi sapere qua sotto nei commenti se, se ti è tutto chiaro se hai qualche domanda o qualche dubbio io ti ringrazio e noi ci vediamo al prossimo video ciao, a presto There is nothing to